ciao a tutti oggi prepareremo il tiramisù il tempo di preparazione della ricetta è di 30 minuti circa più 4 ore di riposo in frigo gli ingredienti sono uova tuorli e albumi separati mascarpone zucchero semolato sale savoiardi caffè freddo zuccherato e cacao amaro diamo il via alla ricetta iniziamo preparando la crema al mascarpone Posizioniamo all'interno del boccale la farfalla, mettiamo gli albumi che devono essere a temperatura ambiente e il sale e azioniamo il bimbi senza misurino per 4 minuti. a velocità 3 e mezzo. Gli albumi sono perfettamente montati, trasferiamoli in una ciotola capiente e posizioniamoli in frigo. Laviamo e asciughiamo bene il boccale. Dopo aver lavato e asciugato bene sia il boccale che la farfalla mettiamo lo zucchero e azioniamo il bimbi per 10 secondi a velocità 10 riuniamo sul fondo del boccale con la spatola Posizioniamo la farfalla, versiamo i tuorli, chiudiamo con il coperchio senza il misurino e azioniamo il bimbi per 10 minuti, 37 gradi, velocità 4. Posizioniamo il boccale in frigo a raffreddare per 10 minuti senza il coperchio. Trascorso il tempo abbiamo ripreso il boccale dal frigo, abbiamo rimosso la farfalla, adesso aggiungiamo il mascarpone. Azioniamo il bimbi per 20 secondi. a velocità 3. Finiamo sul fondo del boccale, chiudiamo con il coperchio il misurino e facciamo amalgamare per altri 20 secondi a velocità 3. Trasferiamo nella ciotola con gli albumi. Amalgamiamo delicatamente. La crema è pronta, passiamo a comporre il tiramisù. Facciamo uno strato di crema sul fondo, iniziamo bagnando i savoiardi nel caffè. Posizioniamoli. Dopo aver formato il primo strato con i savoiardi mettiamo un altro strato di crema e livelliamo bene. Proseguiamo con un altro strato di savoiardi inzuppati sempre nel caffè. completiamo decorando con l'ultimo strato di crema Polverizziamo con cacao amaro e riponiamolo in frigo per 4 ore. Tirami su, grazie e alla prossima ricetta.